Bentornati su My Football Jersey. Dopo quelle di Brasile e Argentina, oggi facciamo la comparazione della prima maglia della Spagna in versione player, che è quella che sto indossando, e in versione fan. Le due versioni si distinguono particolarmente per il tessuto. La versione player, devo dire... In questo caso è una differenza enorme secondo me è molto più bello quello della versione appunto player rispetto alla versione fan che rimane sempre piacevole ma un po più povero un'altra differenza che mi piace farvi notare sono le eh, stripes sulle spalle Entrambe sono cucite e questa è una particolarità per la, per la versione player ma in quella della versione player c'è questo bordino eh, giallo che nella versione fan invece è assente come al solito la versione player vi ricordo ha una vestibilità molto più aderente, questa soprattutto è una L e voglio dire io faccio quasi fatica a starci, ha una traspirabilità molto superiore alla versione fan perché è pensata per eh, gli atleti e quindi per dare un maggior comfort durante la partita. questa che vedete invece è la versione fan quella un po più comoda pensata per i tifosi quindi non ha dei materiali così tecnici e vi permette di indossare la vostra taglia normale ad esempio questa è una M spero che il video vi sia piaciuto e spero che abbiate potuto apprezzare le differenze che ci sono tra la versione player che è questa, e la versione fan, che è quella che sta indossando. Come vi dicevo, fate molta attenzione alla vestibilità, perché questa che indossavo prima è una taglia large e questa è una taglia media. Come potrete vedere dal video, la taglia large in questo caso era molto attillata. Ora spero che prima di lasciarci possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!